per la sezione abbonati. Comunque state con noi, se non l'avete ancora fatto potete iscrivervi, ovviamente è gratuito, attivando qui la campanella qui sotto, vibrante, e sarete sempre avvisati delle nostre curiosità. Se vi ricordate, quando abbiamo parlato di Gesù Maestro di Israele, avevamo trattato il capitolo 25 di Matteo, la parte finale. Quando dice, a chiunque sarà dato, sarà, sarà, um, sarà dato e sarà nell'abbondanza, ma a chi non ha, sarà tolto anche quello che ha questa frase potete andare a rivedere in Gesù Maestro di Isarela l'abbiamo trattata ampiamente oggi vogliamo dare una diciamo un aspetto curioso a, questo, a questa frase di Gesù a questa lacca di Gesù e l'abbiamo presa niente po di meno che da una Mishnah del Talmud perché la stessa cosa la stessa frase è stata detta nel trattato di Berakot vi dico anche dove, siamo nel foglio 40a, e comincia proprio con così, a chi ha sarà dato, sentite cosa dice, il modo di agire del santo, di Kadosh Baruchou è differente dal modo di agire degli uomini, state attenti, nell'uso degli uomini, un recipiente, a chi ha sarà dato, vi no? ricordate, un recipiente vuoto, possiede capacità, nel nostro modo di ragionare, ma un recipiente pieno sarebbe privo di capacità, ma per Kadosh Baruch Hu, per il Santo Benedetto, non è così. Un recipiente, un uomo, quando è pieno è ancora capace, ovviamente, di Dio e quando è vuoto è privo di capacità. Dopo vedremo. Secondo quanto è scritto ecco questo è molto interessante da vedere in esodo 15:26, un testo fondamentale perché è l'uscita dall'egitto subito dopo la grande shira di mosher ben tradotto in italiano ed egli disse se ascolterete ascolterai e quindi se avrai ascoltato continuerai ad ascoltare e se non avrai ascoltato non ascolterai in ebraico eh, si usa enunciare prima il verbo all'infinito e poi il flesso per dare maggior forza all'espressione abbiamo detto tante volte nei nostri commenti a Genesi vi ricordate? vi ricordate? vi state, vi state anche vedendo adesso e il tono quindi è, andrebbe inteso così se ascolterai con intenzione intentamente solo chi ha accettato volentieri i precetti divini di Cristo dello Spirito Santo dell'Apostolo Paolo solo chi ha accettato volentieri i precetti divini è ancora disposto capace quindi di accettarne altri ma chi ha recalcitrato chi li ha rifiutati, chi ha pensato di vivere nell'illusione dell'essere nel cristianesimo light, già prima si priva della capacità di obbedire e di seguire la voce di Dio. Insomma, si ineredisce. E quindi chi non ha sarà tolto anche quello che ha e sarà dato a chi ha in abbondanza. Esiste una incapacità totale e quindi anche il cristianesimo vissuto in questo modo, di ascoltare, se ascolterete ascolterai, e di praticare i comandi di Cristo, di Paolo, della Chiesa. Del Nuovo Testamento potremmo anche dire. C'è una incapacità di vederli e di seguirli. E quindi a chi ha sarà dato? Pochissimi, pochissimi, perché si pongono, si pongono la domanda, ma io se ho creduto in Gesù adesso come cosa devo fare? Come devo vivere? Sì, al di là dell'aspetto emotivo, dopo, di fatto, la mattina cosa devo fare? Di pomeriggio, quali sono le normative che lui vuole? Il discepolato è, è, ha bisogno di regole. L'Apostolo Paolo cosa mi dice? Allora, non vedo i 1200 comandi del Nuovo Testamento. Non li vedo. Ma non perché sono cattivo, non li vedo perché non mi è stato insegnato a mettermi gli occhiali per poter vedere quello che dice il Signore. E quindi... Sono vuoto e sarò sempre più vuoto. Oggi noi diremo arido. Noi questo discorso del a chi ha sarà dato, a chi non ha sarà tolto anche quello che ha, dovremmo dire a chi non è arido sarà dato ancora di più, ma chi si è inaridito, che non ha voluto ascoltare la parola di Dio, il comando di Dio, non lo può più ascoltare. Qui addirittura nel Talmud dice che non lo può più ascoltare. È finita. Ma noi cristiani non possiamo dare un'immagine del genere. Allora ecco la curiosità di oggi. L'Evangelo può dire una buona notizia, ok, ma prima deve esserci una cattiva notizia. La cattiva notizia è che siamo inariditi. Che non è solo perché abbiamo pensato, sperato, creduto di avere toccato Gesù un momento della nostra vita o più momenti della nostra vita eh, sia sufficiente, perché non ascoltiamo. Se ascolterete, ascolterai. E se ascolterai, ascolterete. E ascolterete ancora. E avrete sempre più fame, più sete di ascoltare e di mettere in pratica la parola del Signore. Un totale distacco, un totale distacco dalla realtà dei Vangeli. 1200 comandi del Nuovo Testamento, più di 600 di Cristo, più di 500 dell'Apostolo Paolo e nelle sue lettere. Non li vediamo neanche. E allora la curiosità qual è? Che il Tamudo ci mette, che parla a degli ebrei, ci mette in ambasce, ci dice sarete sempre più inariditi perché non ubbidite alla voce di Dio, non ubbidite al comando di Dio e quindi sarete sempre più aridi. Questa è la cattiva notizia. Qual è la buona notizia? Possiamo cambiare in Cristo. Cristo ci dà l'energia, la grazia e la forza di poter ascoltare, ubbidire, mettere in pratica la sua parola. Il Talmud oggi ci dà una grande mano. L'abbiamo visto prima nel Trattato di Baracotta. Il proseguo su Soteriologia nel nostro canale. Ciao, alla prossima!